Terza relazione della, della, del pomeriggio, e abbiamo con noi uh, Paola Subacchi che è professoressa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna e anche qui nell'University of London ed è uh, esperta di economia internazionale, possiamo uh, sintetizzare così perché non fare una lunga lista di, <ride> di corsi che tiene. E quindi, uh, con noi si, uh, si occuperà di uh, parlare del uh, ruolo delle istituzioni internazionali in generale per affrontare crisi, tra cui quella pandemica, ma naturalmente crisi anche in generale, crisi economica. Le lascio la parola e siamo cominciati. Grazie, buonasera a tutti. Eh, devo un attimo rettificare perché in realtà pensavo di parlare del sistema monetario internazionale stasera. E, e di riagganciarmi a quanto detto dal, dall'ospite precedente eh, sulle politiche fiscali e, e quindi di contestualizzare quanto è stato detto in precedenza eh, all'interno dell'area Euro e quindi di un esperimento eh, economico, monetario e, e, e valutario che nasce eh, 30 anni fa, Quest'anno, a febbraio del, del, di quest'anno abbiamo, abbiamo festeggiato i 30 anni del Trattato di Maastricht, che pone le basi del, del, dell'Unione dell monetaria europea, economica e monetaria europea. E quindi è importante, in relazione a quanto è già stato detto sulle politiche fiscali, è importante contestualizzare il ruolo dell'Italia e il peso dell'Italia all'interno dell'Eurozona, Euro, dell quindi dell'Unione economica e monetaria europea. Quindi le politiche fiscali non sono solamente politiche fiscali nazionali, come è appunto una caratteristica di questa eh, unione monetaria, ma sono comunque politiche fiscali che hanno un peso sul, sull'equilibrio eh, anche monetario e finanziario della zona euro. Quindi quando noi parliamo delle politiche fiscali d'Italia le contestualizziamo in, appunto all'interno dell'Unione Monetaria e le dinamiche del debito italiano, che sono state menzionate dalla relatrice precedente, sono importanti perché non sono solo dinamiche di eh, PIL e debito, o debito e PIL, ma sono dinamiche che, hanno, che, che, che eh, hanno a che fare con la crescita potenziale dell'economia italiana, su cui il, uh, il PNR dovrebbe incidere, quindi semplicemente non riprendere un, un trend di crescita che è appunto pre-pandemia, ma muovere letteralmente, spingere l'economia italiana su una, un trend di crescita più alto e questo facilitando l'innovazione, facilitando in particolare e eh, migliorando eh, la produttività che è il grosso nodo e il grosso punto debole dell'economia italiana. E ricordo che è vero che l'Italia è cresciuta nel 2021 come effetto della, proprio letteralmente della, della caduta dell'attività economiche eh, che è seguita alla, alla pandemia del 20, quindi soprattutto alla chiusura no, che è stata effettuata e quindi le, si è fermata letteralmente l'economia. Quindi di conseguenza per un effetto eh, letteralmente statistico, abbiamo visto un forte aumento del tasso di crescita del PIL del 2021. Questo non significa che l'Italia sia un'economia che cresce in maniera forte, perché ricordo che l'economia italiana è l'unica all'interno dell'area euro, facendo eccezione della Grecia, no? che è stata colpita da questa crisi sovrana in maniera molto pesante, ma è l'unica che non ha recuperato le perdite pre-crisi finanziaria mondiale. Quindi, perché l'Italia cresce, cresce poco e cresce eh, debolmente. E quindi è importante per eh, affrontare le dinamiche del debito avere un tasso di crescita potenziale alto. E poi, all'interno delle dinamiche del debito, dobbiamo tenere conto anche dei tassi di interesse, e non solo i tassi di interesse, quindi di, eh, di policy, quelli della BCE, ma anche come i mercati dei capitali eh, rispondono alla all'indebitamento di un paese, quindi acquistano e consentono di continuare a rinnovare questo debito. Questo, questo è importante perché appunto l'Italia fa parte di questa unione monetaria, quindi l'Italia ha la possibilità e ha la facoltà di eh, determinare la propria, la propria politica fiscale, però la politica monetaria è eh, unificata, è unica ed è mani, nelle mani è affidata alla Banca Centrale Europea. E quindi l'Italia è uno dei paesi membri eh, di questa Unione Monetaria e con una moneta unica. Perché è importante questo? È importante per capire come l'Italia reagisce. L'Italia ma anche gli altri paesi membri dell'Unione Monetaria reagiscono agli aggiustamenti interno a quest'area. Quando l'Italia e gli altri paesi hanno deciso di entrare in un unione Monetaria Europea, oltre ai vantaggi che ci sono dall'avere un dall una moneta unica all'interno di un'area che... Eh, commercia eh, fortemente, no? quindi i paesi membri dell'Unione Monetaria ma dell'Unione Europea sono paesi che hanno un forte commercio e ecco, scambio eh, di, di beni e servizi tra di loro. No? E infatti nel 1992 abbiamo anche la creazione del mercato unico europeo. Però, ehm, quindi questo, il, la, avere una moneta unica eh, facilita questi scambi e in più tutta una serie di altre eh, dinamiche economiche però è anche una, una camicia di forza. È una camicia di forza perché entrando in Unione monetaria i Paesi membri accettano un tasso di cambio fisso. Questo significa che le monete nazionali vengono in qualche modo ancorate e ingabbiate all'interno di questo tasso fisso. In altre parole, e nel caso dell'Italia, in particolare, il tasso di cambio non può essere utilizzato a scopi di... Eh, per, per gli aggiustamenti interni. Faccio un esempio. In un paese che ha un disavanzo delle di, di, di, di partite correnti, eh, il tasso di cambio può aiutare a ristabilire gli equilibri. Quindi la salutazione del cambio aiuta l'esportazione e quindi aiuta a ripristinare gli equilibri. Questo non è possibile all'interno di un'unione monetaria con, a, a tassi fissi. E quindi è importante utilizzare politiche che consentano ai Paesi membri di vivere con l'euro e vivere all'interno dell'eurozona. Quindi ci sono de de delle costruzioni molto forti e appunto queste costruzioni hanno fatto sì che, e anche, come dire, eh, squilibri di tipo asimmetrico hanno fatto sì che le politiche che all'indomani al al della, della crisi sovrana del debito sovrano si scelse di effettuare politiche fiscali estremamente di austerità per ripristinare appunto per riconsolidare i bilanci pubblici. E questo, chiaramente, come abbiamo sentito, ha un impatto sulla crescita. Allora, questo per contestualizzare un po' la mia presentazione, che è perché abbiamo una moneta unica in Europa e come l'euro si colloca all'interno del, del, del Sistema Monetario Internazionale. Adesso c'è la, la, cioè, la cioè, presentazione, sì, sì, quindi va benissimo. Spalle, sì. Allora, innanzitutto vi farei un attimo una brevissima, una brevissima uh, introduzione su dove siamo e come funziona il Sistema Monetario Internazionale. E inizio con una citazione dell'opera di Karl Polanyi, The Great Transformation, che è la grande trasformazione del 1944, quindi all'epoca pubblicata al momento più o meno eh, contemporanea con, eh, alla conferenza di Bretton Woods, e dove dice che l'economia mondiale ha bisogno di monete stabili e ha bisogno anche di un equilibrio di poteri che garantiscono la pace. Credo che sia una... questa, questa, questa frase cattura in, in qualche modo il senso di, questo, del, del, di quanto venne fatto al, nel luglio del 1944 in questa conferenza di Bretton Woods, dove i paesi eh, chiaramente i paesi, eh, scusa l'Italia e la Germania, eh, si, si, si riunirono per decidere e per pensare all'ordine economico internazionale del dopoguerra e che e creano quindi questo, le istituzioni e le regole e gli obiettivi chiaramente che eh, governano che, in modo diverso, ovviamente con una forte evoluzione storica però hanno governato l'economia internazionale e continuano a, a, a governarla fino ad oggi. E Quindi gli obiettivi di Bretton Woods è quello di creare un sistema monetario che limiti questo Bergerio Nebo, che significa in sostanza politiche che gli Stati eh, mettono in pratica e che hanno del, delle, delle esternalità negative, degli impatti negativi su altri paesi. Questo particolarmente faceva riferimento alle politiche protezionistiche vennero introdotte negli anni 30 e, e quindi e arriviamo, dunque, nel dopoguerra eh, i paesi si ritrovano con, forti, con un, un sistema di scambio molto frammentato con alti dazi eh, eh, e, eh, e tariffe, e eh, anche protezione di tipo non tariffario. Quindi, questo è importante: eliminare il protezionismo, creare un sistema eh, di commercio internazionale aperto. E poi è importante fissare i tassi di cambio in modo da evitare appunto questi comportamenti anticompetitivi nel commercio internazionale. Cosa significa? Che, che beh, Evitare, quindi creare delle regole per cui le nazioni, i paesi, eh, eh, il tasso di, non utilizzino il tasso di cambio a fini, a fini eh, puramente competitivi, in, in, in sostanza per abbassare il prezzo della loro esportazione e quindi creare... Eh, a, a, a aumentare le proprie quote di mercato, chiaramente danneggiando eh, altri paesi, creando poi anche atteggiamenti eh, ritorsivi e, e, e creando una spirale, appunto, di, di eh, comportamenti anticompetitivi e protezionistiche. Quindi le carenze di bretton sono tassi di cambio fisso, quindi abbiamo, e con la convertibilità del dollaro in, in oro. E i tassi di cambio di tutte le altre monete sono ancorati al, logo, eh, scusate, al dollaro, poi abbiamo controlli sui movimenti capitali e abbiamo appunto come strumenti le politiche fiscali per, come abbiamo sentito nella precedente relazione, per, per, per eh, gestire e regolare la domanda interna, quindi quando abbiamo bisogno di politiche fiscali servono per creare domande interna. queste appunto è, sono politiche keynesiane. John Maynard Keynes era, è stato l'ispiratore di Bretton Woods e nello stesso tempo abbiamo questi aggiustamenti del tasso di cambio che vengono fatti però in maniera concordata. A Bretton Woods vengono create due istituzioni eh, importanti ancora oggi del nostro sistema economico internazionale che sono il Fondo Monetario Internazionale che dà sostegno a questi aggiustamenti di breve periodo e che aiuta e regola questi, aggiust questi aggiustamenti di breve e la Banca Mondiale che ha lo scopo di ehm, prestare capitali per lo sviluppo. È un po' quello che abbiamo sentito nella relazione precedente. In qualche modo c'è chi ha parlato del PNRN, quindi questo Next Generation Fund, come il nuovo Marshall Fund per l'Europa, quindi un, un, un fondo che aiuti lo sviluppo e aiuti, quello che dicevo prima, a proprio... A, a spostare la, la curva di crescita a, a livelli più alti, quindi creando più eh, produttività e più chiaramente eh, prodotto interno lordo. Um, e quindi la banca mondiale ha proprio questo, questo scopo: far arrivare capitali di lungo termine a condizioni favorevoli, a tassi di interessi eh, non eccessivi, laddove, soprattutto i paesi che fanno fatica a, ad accedere ai finanziamenti. Questo è Bretton Woods. Bretton Woods finisce il 15 agosto 1971, in sostanza eh, gli Stati Uniti per tutta una serie di vicende che non sto ad illustrare perché altrimenti saremo qui ancora domani mattina, eh, decide di eh, chiudere il, questo sistema di tassi fissi, dice a questo punto il dollaro non è più ancorato all'oro e, e quindi il sistema in qualche modo finisce, ma finisce la convertibilità del, dollar, del, del, del dollaro in oro, perlomeno in linea, era in linea teorica, e finisce questo sistema di cambi fissi. Passiamo ad un sistema di cambi flessibile che è quello che abbiamo oggi. Um, è importante questo perché ci dice anche la, il ruolo e, e ci fa capire il ruolo del dollaro all'interno di questo sistema monetario internazionale. Quindi a Bretton Woods il sistema uh, si... In, il sistema, la eh, moneta internazionale si ancora all'oro, quindi a, a discapito della sterlina che fino alla seconda guerra mondiale era la moneta dominante del commercio internazionale, della finanza internazionale, ma eh, con la fine della guerra la sterlina è un, diventa una moneta, una moneta problematica per tutta una serie di, di, di, di eh, dinamiche interne alla, alla Gran Bretagna, al Regno Unito e anche al, al periodo postcoloniale, nel senso l'impero britannico si sgretola a part, da, da, nel, dal dopoguerra in poi, e anche questo chiaramente eh, crea, eh, ha un impatto sulla sterlina. Quindi il dollaro diventa la moneta dominante e rimane la moneta dominante. E, e ci terrei a, a sottolineare questo perché è importante anche nel, per quello che stiamo vivendo oggi. No? Quindi sappiamo, conosciamo. Le, le sanzioni che sono state applicate e conosciamo appunto il ruolo del dollaro all'interno del sistema monetario internazionale attuale, e, ma ci arriverò più tardi. Quindi arriviamo nel post Bretton Woods, abbiamo questo sistema di cambi flessibili in cui i paesi, i grandi paesi in, in grande in economia avanzata utilizzano appunto, e i cambi cambiano a, a seconda appunto della domanda offerta sul mercato delle del, del, del, del, del valute. E, il dollaro invece rimane ancora il punto di riferimento per i paesi in via di sviluppo. Eh, man mano vengono rimossi il, um, i controlli sui movimenti capitali, quindi arriviamo ad un sistema uh, di, di, di movimenti liberi, a parte alcuni paesi tra cui la Cina. E poi abbiamo una, una ridefinizione anche del ruolo dell'istituzione di um, Cosa succede in Europa? In Europa c'è un problema: nel senso che i cambi flessibili creano un problema. Di, di, un, un problema macroeconomico a livello di appunto, transazioni eh, all'interno dell'area di del, del, quella che noi oggi chiamiamo eh, Unione Europea, che all'epoca si chiamava Comunità Economiche europee, eh, perché appunto i cambi flessibili possono generare comportamenti non competitivi da parte di vari paesi, tra cui l'Italia. L'Italia è il grosso scoglio, Ci sono la Germania in particolare, che è in competizione con l'Italia sulle esportazioni soprattutto di prodotti industriali, l'Italia e la Germania hanno un settore manifatturiero simile, è preoccupata appunto per il fatto che l'Italia ha una moneta debole, dovuta alle caratteristiche strutturali dell'economia Italia, del, del, dell italiana, appunto la lira, non so se alcuni di voi si ricordano della lira, ormai sono passati più di 20, 20 anni, infatti la lira, la lira è scomparsa dalla circolazione in Italia esattamente nel 2002, quindi vent'anni 20 fa, quindi allora, Germania è preoccupata appunto per questa debolezza strutturale della lira e poi del fatto che i vari governi italiani utilizzano Uh, svalutazioni competitive come politiche industriali quindi quando c'è la necessità di dare una spinta all'esportazione e creare competitività anziché operare sulla produttività e quindi su fattori strutturali che irrobustiscono l'economia si, si sceglie l'impatto di breve che è una svalutazione eh, della dieta, che, e che può essere fatta in vari modi ma non platealmente perché chiaramente questo Um, è contro le regole internazionali, però ci sono tanti modi per indebolire una, una, una valuta. E quindi i tedeschi chiaramente sono preoccupati di questo, e così i francesi. Quindi si sì, cioè, dice, se siamo all'interno di un'unione eh, europea, quindi comunità economica europea, che è un'unione doganale, dove noi commerciamo e scambiamo eh, i nostri prodotti a, a, a dazi zero, quindi nessun dazio, nessuna tariffa, quindi free trade, Dobbiamo però avere anche del, del, del, una situazione monetaria che ci consenta di eh, scambiare e comunque di operare in maniera eh, come dire, competitiva e non, e non eh, cercando di trovare delle, eh, come, delle, eh, delle situazioni eh, più eh, facilitate. E quindi è importante avere anche delle regole dal punto di vista eh, monetario, tanto più che si sta pensando di creare questo mercato unico europeo, quindi che è più di un'unione doganale perché è proprio la condivisione anche del mercato e regole che consentono la competizione all'interno di questo mercato. Quindi il problema si pone cosa facciamo in Europa, come creiamo, come risolviamo questo problema e quindi la riflessione sull'Unione sull Monetaria Europea, sulla possibilità di avere una moneta unica parte addirittura alla fine degli anni 60, quando cominciano a esserci problemi col dollaro sui mercati internazionali e arriviamo appunto a noi eh, nel 1992, quindi vi ho, già, vi ho già detto più o meno il problema degli squilibri, nel 1992 abbiamo eh, il trattato di Maastricht, quindi quando noi ci chiediamo quanti anni ha l'euro, ne ha 30 perché appunto la base dell'euro viene, viene fondata il 7 febbraio del 1992 quando venne firmato il Trattato di Maastricht oppure è ne ha 23 di anni che è il 1 gennaio del 99 quando l'unione monetaria ehm, economica e monetaria europea entra in vigore e ricordo che l'Italia all'epoca fece, ehm, fece di tutto per poter entrare nell'unione monetaria e tra essere tra i paesi fondatori dell'euro e chiaramente Germania in primis ma anche la Francia, furono felici o felici, comunque non avevano altra, non avevano altra via d'uscita, nel senso l'Italia doveva essere tra i paesi fondatori, proprio per le ragioni che ho, che ho, di, di, di cui ho, che ho già accennato. Tant'è che i parametri che vennero fissati per l'ingresso nell'Unione del, del, Monetaria, tra questi cinque parametri c'era anche un livello di debito PIL non superiore al 60%, l'Italia era già in quota 100% e così il Belgio. E su questo um, si chiuse un occhio, non però sul, sul parametro di, del, del, del, del deficit pubblico, quindi del, del, del disavanzo di bilancio. L'Italia, prima di entrare in unione monetaria, dovete presentare dei conti in ordine e in linea con i parametri, così anche, anche l'inflazione. Quindi comunque l'Italia entra a far parte e nel punto 1 gennaio 99 abbiamo questa unione monetaria, però abbiamo ancora la doppia circolazione delle monete, quindi abbiamo ancora in Italia in particolare la lira, però l'euro, l'euro comunque entra in circolazione, diventa la moneta dell'Unione Monetaria il 1 gennaio del 2002, e quindi abbiamo le varietà dell'euro. Questa, Come ho detto, l'Unione Monetaria Europea è, è una costruzione, è, è un esperimento per certi versi, perché è la prima volta, non è la prima volta nella storia, però le... le, le, le, le i tentativi precedenti non, non andarono mai, non furono particolarmente eh, brillanti e, e, e soprattutto durevoli. E, e quindi la costruzione dell'Unione Monetaria è, è in qualche modo unica. Quindi stati nazionali, quindi sovrani, che mettono in comune la politica monetaria e la moneta e eh, hanno una moneta unica. Eh, abbiamo sentito anche nella relazione precedente l'importanza dei vincoli fiscali. I vincoli fiscali vengono posti eh, già nel Trattato di Maastricht e, e poi con il successivo patto di stabilità per bloccare appunto, i paesi che potevano avere un, un incentivo a spendere più del, del necessario. Perché? Perché tutto sommato il debito è emesso in euro, quindi non è più un debito emesso in lira, ma è emesso in euro. Ovvio, e poi l'abbiamo scoperto dopo con, con, con il problema della Grecia, però all'epoca, quando all'epoca del è passato di maschi, quando venne, venne creata questa unione monetaria, si pensò che non si potesse fare nessun bailout, no? Quindi il debito degli stati, gli stati che hanno un debito non riescono a gestire il proprio debole non possono essere salvati all'interno dell'unione monetaria. Abbiamo poi scoperto che questo non era possibile, non è possibile perché questo comporterebbe il no-bay law, il disfacimento dell'unione monetaria. Questo l'abbiamo scoperto all'epoca della crisi del debito sovrano, in particolare quando la Grecia si trovò in una situazione... È molto difficile, la, la Grecia in realtà il, il debito greco venne ristrutturato varie volte quindi possiamo tecnicamente discutere se quello fu bail out o no comunque ehm, si scoprì che il no bail out è una, è una clausola che in realtà non ha poi valore pratico L'altra cosa, appunto, la non mutualizzazione del debito è un'altra un regola che venne posta all'epoca, però si sa appunto che, è una regola, che nel momento della crisi sono regole che hanno, hanno, poi non riescono a essere, non, non possono essere messe in pratica. L'altra cosa è che l'Unione Monetaria non è un'area valutaria ottimale, secondo la teoria del, del premio Nobel per l'economia, Robert Mandel, poi magari faccio un breve cenno, e l'obiettivo della politica monetaria è la stabilità dei prezzi. Questo perché, soprattutto per l'insistenza tedesca, sul controllo dell'inflazione. Ricordo che l'Unione Monetaria, quando si incomincia a parlare di, di Unione Monetaria, siamo in periodo di alta inflazione e l'Italia è uno dei paesi con alta inflazione a differenza della Germania e quindi il controllo dell'inflazione è fondamentale all'interno di unione monetaria proprio perché la politica monetaria deve controllare eh, le variabili monetarie e appunto i prezzi e c'è molta molta attenzione su questo. Poi è chiaro che la questione dell'inflazione diventa meno importante quando entriamo in questi lunghi anni di inflazione molto bassa, questo periodo che chiamiamo di grande moderazione che va per più o meno dalla fine appunto degli anni 90 fino ai nostri giorni. Infatti fino all'anno scorso o addirittura fino a sei mesi fa il grande dibattito a livello internazionale soprattutto negli Stati Uniti è ma c'è inflazione, questa inflazione è, è una fiammata, è un'inflazione bre un di breve dovuta alla riapertura delle economie, al ripristino dell'attività economica, ad un incremento della domanda che era rimasta soppressa durante il periodo della pandemia, o invece è un'inflazione strutturale che poi, come dire, diventa, um, si, si, si proprio, uh, come, come si dice, si innesca anche nelle aspettative delle persone. E fino a sei mesi fa, fino anche all'inizio di quest'anno, non si sapeva, infatti, anche. La, la banca centrale americana, la Fed, ha aspettato a lungo prima di dare un segnale di intervento sui mercati e di rialzo dei tassi di interesse proprio per rispondere a queste inflazioni. Ma noi appunto negli ultimi vent'anni non, non avevamo più l'inflazione era quasi scomparsa, tant'è che l'economia europea prima della pandemia aveva un problema di deflazione, quindi di, di prezzi eh, che, che, che diminuiscono. E questo Chiaramente ha un effetto devastante sull'attività economica, perché se i prezzi diminuiscono è chiaro che anche l'attività economica decedra. Abbiamo un esempio di questo in Giappone, ma anche l'Italia ha avuto proprio un problema fino a tempi recenti di, di deflazione, quindi deflazione legata proprio a un, a un ristagno della domanda. Quindi adesso ci invece troviamo in un periodo di inflazione e quindi si aprono tutta una serie di scenari a cui non eravamo più abituati, ma che sono ben presenti nell'architettura e nel disegno dell'Unione Monetaria Europea. V Ho detto brevemente questa optimal currency area, quindi l'area di ehm, è che si dice in italiano? L'area la, uh, valutaria ottimale e quindi quali sono. Abbiamo mobilità del lavoro, mobilità del capitale, flessibilità di prezzi e salari, condivisione dei rischi, e quindi per questo abbiamo già detto, l'Eurozona non è necessariamente un'ottima un currency area, anche se stiamo andando verso una maggiore condivisione dei rischi. E beh, una, una, il business cycle è sincrono, nel senso non, siamo, non ci sono paesi che crescono e altri che sono in recessione, ma sono tutti si muovono tutti nello stesso modo. Quindi quando c'è un periodo di espansione, tutti, le, tutte le economie dell'eurozona euro, dell es, si espandono, quando c'è un, un periodo di recessione seguono tutti lo stesso ciclo, altrimenti non potremmo avere una, una politica monetaria comune perché ci sarebbero paesi completamente eh, fuori da questo, non sincronizzati sulla politica. Allora, um, Cosa succede? Ho detto della Grecia. Abbiamo sentito il problema, la, la, la, la relatrice precedente ha parlato anche della possibilità di unita l'exit nel caso l'Italia uh, vada in recessione a causa dell'attuale crisi eh, a seguito della guerra in Ucraina. Um, noi abbiamo, ci, siamo, ci siamo trovati dentro in questa crisi scatenatasi dopo la, la, la, la crisi finanziaria globale, appunto partita da Wall Street nel 2008 e poi trasmessa in Europa ad una serie di paesi che sembrava tra l'altro stessero crescendo benissimo, perché ricordo che la Spagna e la Grecia hanno tassi di crescita molto elevati, eh, così l'Irlanda, eh, però con anche tassi di, di indebitamento alti e quindi con problemi di squilibri che, che esplodono soprattutto a livello, di, di, di settore di, di, a livello bancario il momento in cui eh, abbiamo la crisi, la crisi eh, finanziaria globale e comunque il, la, il paese più debole è la Grecia e infatti a un certo punto ci si chiede cosa succede se, se la Grecia, eh, com, com, come riusciamo a tenere insieme l'unione monetaria se non riusciamo a gestire questo problema del debito greco. E infatti questa Cooperative Economist che esattamente dieci anni fa dice cosa succede se, se la, la Grecia se ne va, cioè lascia l'Unione Monetaria Europea. E la questione all'epoca era, è possibile che un paese membro dell'Unione Monetaria lasci, eh, esca dall'Unione Monetaria perché non riesce più a mantenere eh, l'equilibrio all'interno di questa Unione Monetaria? La risposta la sappiamo, è no e lo sappiamo perché è molto complicato e all'epoca ci fu chi pensò fosse possibile anche separare no, un paese in difficoltà dal resto dell'Unione monetaria e poi si scoprì che i, le interdipendenze finanziarie e monetarie sono tali ed erano tali per cui è impossibile eh, spacchettare il tutto senza creare una crisi del, per l'intera eurozona e, e quindi questo, vedete, questo è un esempio della crisi dell'euro in, in quel periodo in cui ci fu appunto questo, e, e, il debito greco era chiaramente alto, non alto in termini assoluti, infatti all'epoca si diceva la Grecia può essere salvata ma non si può salvare perché sarebbe contraria a queste regole del non bail out. E, um, che poi invece, in qualche modo ci fu un modo per viene in qualche modo salvata. E la cosa che vedete interessante è questo: sono questi sono i tassi di interesse eh, sui, sui titoli di Stato. Allora, prima della crisi, una cosa che si diceva in Europa: i tassi di interesse convergono, perché il debito viene pensato: forse il debito greco, il debito italiano, il debito tedesco fosse lo stesso, eh, fosse della stessa qualità e quindi vedete i tassi di interesse negli anni dal 2000 in poi convergono e c'è questa quest idea, no? l'Italia in particolare aveva sempre avuto tassi più alti rispetto alla Germania il famoso quello che si chiama spread, no? la differenza fra i tassi tra, tra, tra i tassi tra i due debiti e Quindi sembra che siamo in, nel mondo ideale, no? addirittura i tassi di interesse per paesi come, che avevano sempre avuto i tassi di interesse alti, appunto una l'Italia, ma non è stata neanche, eh, ma non è, ma non è neanche la peggiore di questi, ma soprattutto paesi come la Spagna, la Grecia, si sono trovati ad avere questo, questo abbassamento dei tassi di interesse. Cosa significa? Che il denaro costa meno, quindi ci si può eh, indebitare di più, e questo chiaramente all'epoca. Sembrò generare una, una sorta di circolo virtuoso perché il denaro costa poco, si, si, si prende a prestito e cosa succede? Boom edilizio. Questa è la prima cosa che succede. Boom edilizio chiaramente fa crescere l'economia e quindi, fantastico, miracolo spagnolo, miracolo greco. In realtà era tutto indebitamento. E quindi, nel momento in cui questo, il tappo salta, i, i, i, i tassi di interesse, i, i tassi sul debito, questi. Saltano in questi eh, rendimenti, diventano estremamente alti. Questo qui in, in, in blu chiaro, questi sono i tassi di rendimento sui, sui titoli greci. Cioè, praticamente nel 2012 erano diventati titoli spazzatura, quelli che perché si erano perché il valore era crollato letteralmente e quindi anche, anche il valore di mercato era crollato e quindi tassi, i tassi di rendimenti erano saliti a livelli eccessivi, mentre quelli tedeschi si erano mantenuti, anzi c'era stata un'ulteriore domanda per i titoli tedeschi. Quindi questo per darvi un'idea di questo senso e poi da qui la crisi delle banche, perché non si può parlare di moneta, non si può parlare di mercati di capitali europei senza parlare di banche. Tutto questo nella costruzione dell'Unione Monetaria Europea era mancato, c'era stata questa forte concentrazione sul la, la, il problema dei prezzi, delle inflazioni e delle politiche fiscali, ma non ci si era posto il problema del fatto che avendo una moneta unica dobbiamo chiederci cosa succede alle banche che eh, sono all'interno di questa, di questa eh, unione monetaria, quindi con moneta unica e politica monetaria unica. E questo appunto esplode nel momento in cui c'è questa crisi del debito sovrano. E quindi unione monetaria, allora si comincia a parlare non solo di unione monetaria, ma di unione bancaria europea e di unione dei mercati dei capitali europei. Quindi appunto non possiamo avere, avendo una moneta comune, non possiamo avere una frammentazione dei mercati dei capitali. Tutto questo poi ha generato un grande dibattito, anche se... Soprattutto la questione dell'Unione Bancaria Europea adesso si è fermata, era partita bene, c'è stati diversi ehm, un'evoluzione positiva, poi chiaramente il Covid e l'epidemia di Covid ha, posto una, ha fermato tutto. Um, L'euro cos'è? Il sistema monetario internazionale, quindi non esiste solo l'euro. Il sistema monetario nazionale ruota intorno al dollaro. e ve l'ho detto. Questa è una, una, una, una rappresentazione appunto delle monete principali a partire dagli anni 60 e voi vedete appunto il calo della sterlina, l'ho già menzionato, il, l'irrobustimento del dollaro e comunque il dollaro rimasto come moneta principale e poi le altre monete. Nella linea tratteggiata, dove nel gruppo altre, in realtà ci sono fino al 1992, eh, 82 in questo caso, sono soprattutto il marco tedesco, lo yen eh, giapponese e ci possiamo mettere dentro anche il franco francese. Oggi ci metteremo dentro l'euro. L'euro è la seconda moneta più importante a livello internazionale, però chiaramente meno importante del dollaro, e forse ho anche sì qualcosa qua, perché il dollaro è importante? Il dollaro è la moneta che viene scambiata di più, è la moneta che serve per gli scambi internazionali, tra i paesi che non sono necessariamente, che non scambiano necessariamente con gli Stati Uniti, quindi molti paesi utilizzano il dollaro come veicolo, quindi come moneta di scambio e come anche eh, unità di valore, quindi prezzi. Eh, delle esportazioni e importazioni di molti paesi sono in dollari quindi paesi che non hanno ah, niente a che fare con gli Stati Uniti è chiaro che tutto il commercio americano è in dollaro però tutto il commercio le transazioni dei, dei prodotti energetici sono in dollari e quindi il mercato del, del petrolio è in dollari e questo chiaramente crea problemi anche di ordine geopolitico eh, il mercato delle, delle, delle, delle materie prime è in dollari eh, e quindi chiaramente i paesi esportatori acquisiscono dollari che mettono nelle loro riserve e che utilizzano per, per acquistare quello di cui occorrono. E, I paesi importatori devono procurarsi dollari per poter pagare le importazioni. Abbiamo, abbiamo di recente. Abbiamo saputo appunto che la richiesta del, del governo russo è di prezzare e di pagare le importazioni europee di gas russo in rubli al posto di euro. In quel caso è una, una, una, sono appunto con, eh, i contratti con l'Unione Europea sono in euro. E quindi il governo russo dice no, abbiamo bisogno, ve lo facciamo, dovete, dovete pagare in rubli. Quindi era un modo per rispondere alle sanzioni imposte alla banca centrale russa a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Um, però appunto il dollaro è sovrano. Quindi il dollaro è il, è il mezzo di, di pagamento più utilizzato nella finanza mondiale ed è la fonte di liquidità primaria. E, e, e per questo faccio un esempio che uso spesso per far capire quanto è importante il ruolo del dollaro nel mondo in, in termini di liquidità. Ovunque voi vi troviate, se avete dollari, riuscite a, a, a sopravvivere, nel senso se... Pensate di arrivare in un paese straniero, mm. eh, a mezzanotte, arrivate all'aeroporto, e avete bisogno di prendere un taxi, avete solo dollari in tasca, non avete la valuta del paese in cui vi trovate, mm. andate da un un, a un taxista, il taxista vi porta al vostro hotel, lo pagate in dollari. Probabilmente vi fa un tasso di cambio assolutamente da rapina, però all'albergo ci arrivate. Se ci arrivate con altre valute, assolutamente non, il, il taxista probabilmente non vi prende a bordo, forse con l'euro le sì. E questo è, mi è capitato di essere in Africa, tra l'altro in Zambia. Zambia è, una, e questo appunto dico, è, è un aneddoto importante adesso per introdurvi la valuta cinese, il renminbi, di cui si parla moltissimo, che però rimane una valuta estremamente limitata. Eh, infatti nella, nella prossima eh, slide ci sono le riserve, eh, le, le, le valute di riserve e vedete che il, la, la linea rossa con i puntini neri è il Reminbi, quindi il Reminbi è proprio a, a livello internazionale è molto limitata, nonostante la Cina sia l'economia, immediatamente più grande dopo a quella degli Stati Uniti oppure ovviamente anche simile alla eh, di, dimensione di quella eh, dell'economia statunitense, appunto dipende come noi eh, misuriamo il PIL. Allora invece il Remimbi non, non, eh, non è scambiato, è, molto, è poco liquido e poco utilizzato al di fuori della Cina. Allora vi dicevo, mi è capitato di essere in Zambia, Zambia riceve moltissimi investimenti, moltissimi prestiti bilaterali dalla Cina Quindi, la, e moltissimi cioè, ci sono moltissime imprese cinesi che hanno costruito varie infrastrutture nello Zambia. Mi è capitato, appunto, di essere Zambia e di, fare questa, di chiedere um, che tipo di, di moneta utilizzano, quindi allora mercato locale il dollaro, sempre e il dollaro, sempre perché può anche essere utilizzato per, tra i venditori per, per scambi all'interno del mercato, per cui non so. Il dollaro che il venditore di tessuti riceve può utilizzarlo per comprarsi da mangiare per la sera oppure può portarli in banca e cambiarli con la moneta locale. Quindi il dollaro sempre, l'euro sì, però è già più difficile perché l'euro deve essere portato nella banca locale e scambiato. Moneta sudafricana no perché è una moneta molto, eh, molto, molto volatile e problematica. La moneta locale men che meno e ho chiesto ma il, il renminbi cinese e la risposta è stata non è una moneta seria nel senso non è una moneta che può essere scambiata sul nostro mercato perché ha pochissima liquidità e quindi ha bisogno di essere scambiata su all'interno dei centri finanziari che hanno questo mercato show per il renminbi quindi alla fine che ci piaccia o no il, il, a, a 50 anni dalla fine di Bretton Woods nel 71 a 80 anni, quasi no, più quasi 80 anni dal, da Bretton Woods, il dollaro rimane la moneta, eh, la moneta eh, fondamentale nel sistema monetario internazionale. Questo chiaramente a paesi come la Cina non va bene perché è una la Cina in particolare perché è molto dipendente dal dollaro, perché appunto, ha grosse riserve valutarie. Uh, oggi più di 3.000 miliardi di dollari sono nelle riserve valutari cinesi quindi una, una, una, una somma molto ampia molto, molto grande perché appunto gli scambi commerciali continuano ad essere, ad essere eh, eh, pagati in dollari anche se poi il renminbi viene utilizzato di più rispetto per esempio a dieci anni fa però insomma è ancora a, a, a livelli limitati e, e quindi eh, questo crea tutta una serie di problemi e di equilibri anche, quindi Reminbi rimane una moneta limitata. La Cina, in varie occasioni ha fatto presente che occorre un sistema, riformare il sistema monetario internazionale per renderlo indipendente da monete nazionali, quindi aveva una moneta e loro avevano proposto una moneta internazionale globale. Questo è difficilissimo da, da attuare perché lo vediamo già con il nostro euro, chi è che poi eh, a che, a che paese fa riferimento, a che istituzione farebbe riferimento questa moneta globale. Insomma, per il momento dobbiamo tenerci il dollaro. E questo lo vediamo, e qui concludo, quindi eh, scusate se mi passi, l'ultima come lo yuan o il mimi moneta internazionale, proprio l'ultima slide, quindi circolazione monetaria eh, internazionale limitata, crescente ma limitato ancora uso nei scambi internazionali, poi abbiamo questo Cina come un creditore immaturo significa che i, i prestiti cinesi sono fatti in dollaro per la maggior parte. Adesso un po' più di in remili, però sono in dollaro quindi questo è un problema, perché è un... chiaramente. E quindi la, la Cina si sente in trappola, in questa trappola del dollaro. E, e quindi concludo qui dicendo che le grandi nazioni hanno grandi monete e questa appunto è appunto la fase del de, de, de, ruolo Mandelli, il premio Nobel per l'economia. E la Cina sta, è molto a questo grosso dilemma, quindi di essere ancora dipendente dal dollaro. Un dilemma che si, si, si rende molto chiaro oggi, perché appunto con le sanzioni applicate dalla banca centrale russa, chiaramente la Cina adesso si chiede cosa succederà a, a chi, ha, chi dipende dal dollaro, soprattutto, soprattutto paesi in via di sviluppo, paesi eh, emergenti e così via. È chiaro che questo non è il problema dell'euro, perché l'euro comunque è una moneta, una, una moneta forte, è una moneta internazionale, è una moneta certi cioè, diversi regionali perché è una moneta dell'Europa, dell però ancora una volta è una, una moneta in, in via di, di, di, di, di, di, di, di qualche modo, di, eh, è ancora work in progress, come direbbero eh, gli inglesi. E, e ci sono, abbiamo, abbiamo, vi ho già spiegato, i limiti dell'euro e i limiti della, di questa costruzione dell'euro. Li abbiamo visti all'epoca della crisi del debito sovrano, li abbiamo visti con il Covid. La, il Covid è stato un punto di svolta, soprattutto come abbiamo sentito dalla relazione precedente, dal punto di vista della condivisione delle politiche fiscali. E quindi si è capito e ci stiamo avviando verso una maggiore condivisione dei rischi all'interno dell'area euro e quindi una maggiore condivisione delle politiche fiscali. E quindi questo dovrebbe portare in teoria ad un'unione più politica, quindi, e questo però è il grande punto di domanda, quindi l'euro che da pura unione monetaria diventa più un'unione fiscale e politica, è chiaro che questi sono passaggi e saranno passaggi molto lunghi, però c'è una consapevolezza ed è una consapevolezza che è diventata molto forte appunto dieci anni fa, che occorre un'unione comunque più politica, non completamente politica, ma comunque gradualmente più politica perché l'euro possa eh, continuare, perché la nostra unione monetaria continui e sopravviva e che comunque per, per rimanere anche per non rimanere, per non diventare il, il vaso di, di, di coccio tra due vasi di, fre, di, di, di ferro che sono appunto gli Stati Uniti, lo sappiamo, e adesso sempre più la Cina. Mi fermo qui e grazie per l'attenzione. Grazie. grazie mille a Paola Subacchi per la sua relazione. Allora, intanto... Uh... Chiedo come sempre se ci sono domande in questione, così da approfittare della sua presenza. Vedo che sì. c'è anche... Sì, uh, right. allora. qui, qui, vai. Ah, okay. Vuoi venire sì, qua sì. o... Sì, dai. Sì. Come mi devo mettere? Qua, qua. Così facciamo... Così immortaliamo. Sì. sì. No, la mia domanda è... È questa, sì. se non sbaglio, adesso numero più, numero meno, da, eh, da 15 anni a oggi: eh, il, il, il, mentre tipo nel 2007-2008 il PIL dell'Eurozona e il PIL del, eh, degli Stati Uniti erano più o meno paritetici. Adesso ci stiamo avvicinando più o meno a una situazione dove il PIL dell'Eurozona è un pochino più della metà del PIL degli Stati Uniti, ok? Quindi, cioè il PIL come com com sì. totale, quindi il numero di assi. Esatto, sì. esatto. La, la mia domanda è, è ha detto ci vuole una grande nazione, ci vuole, eh, come dire, perché è un work in progress eccetera eccetera, ma che senso ha avere una valuta comune eh, nel momento in cui il, come dire, gli altri, le altre aree economiche crescono molto di più e quindi sostanzialmente ripeto mentre 15 anni fa eh, gli Stati Uniti avevano un PIL più o meno paritetico a quello dell'Eurozona adesso le cose sono così cambiate? Beh allora um, la crescita del PIL non, non è necessariamente legata alla moneta ci sono i vincoli e ci sono direi L'essere all'interno di un'unione monetaria è una camicia di forza e quindi devono essere messe in atto politiche che consentano agli Stati di rimanere all'interno di questa unione monetaria e non, eh, e, e, non, e non essere strangolati. La questione invece della crescita del PIL è legata a molte altre cose. Negli Stati Uniti abbiamo avuto una forte, una forte spinta innanzitutto innovativa e quindi eh, soprattutto negli ultimi 20-30 anni. Eh, è un'economia che eh, cresce molto di più strutturalmente rispetto all'economia europea, è un'economia che dipende molto anche dal debito e, e questo l'abbiamo visto in varie occasioni e che chiaramente spinge l'attività economica, cioè la domanda interna negli Stati Uniti è forte. L'Europa è ancora un'economia in qualche modo in maniera quasi paradossale per un'economia avanzata che dipende molto dal, dal, dall'esportazione quindi dalla domanda esterna e bisognerebbe appunto cercare di, eh, di eh, spingere di più la domanda interna questo è questo addirittura Fa parte anche degli obiettivi di Bretton Woods, nel senso che le politiche fiscali devono sostenere la domanda interna. E in Europa abbiamo parecchie divergenze e squilibri all'interno, soprattutto alle grandi, tra le grandi economie. Per esempio Germania è un paese che ha, una eh, ha un fortissimo avanzo eh, nella bilancia commerciale, è un grande esportatore però questo crea problemi di, eh, di crea disequilibri all'interno dell'europa e, e anche all'interno all, all a livello internazionale quindi ci sono tante risposte e, e, e tanti e tanti motivi per cui l'europa cresce meno degli stati uniti poi la cina non la paragonerei neanche perché la cina è un paese in via di sviluppo adesso è un paese è un'economia emergente, ci sono ancora il reddito pro capita in cinese è molto più basso rispetto a quello americano ed europeo quindi ci sono delle caratteristiche che fanno sì che la Cina non sia paragonabile ai paesi non è un'economia avanzata, non è considerata un'economia completamente un'economia avanzata sebbene abbia aree e industrie molto avanzate e, e quindi sì, il problema è, è un problema di domanda interna, il problema dell'Europa è, è direi più simile al Giappone che non agli Stati Uniti, cioè la struttura dell'economia europea è più simile a quella giapponese che non a quella degli Stati Uniti e non è necessariamente legata alle scelte monetarie sebbene queste siano appunto eh, un vincolo che, che, che va gestito in maniera ottimale. Okay, vedo una mano alzata in connessione con Antonella Stirati, non so se confermi. <coughs> uh, mi pareva che c'era una richiesta di. Com'è che non lo vedo adesso? Vai sotto? Eh? Vai sotto. sotto qua? Sì, Antonella. Mi do l'audio. Ah, aspetta, aspetta che ti do l'audio, vediamo. Prova a parlare. Mi sentite adesso? Sì, sì, sì, sì, vai. Ok, grazie. Allora, no, io ho una, un po' un, una curiosità, visto che io non sono un'esperta di sistemi monetari internazionali, però guardando la cosa un po' così dall'esterno, forse un po' ingenuamente, sembrerebbe che una moneta può diventare, o aspirare a diventare, un mezzo di pagamento internazionale, certo ha certe caratteristiche, diciamo di forza economica alle spalle ma anche geopolitica ma anche se eh, diciamo in qualche modo è possibile per gli altri paesi costituire riserve in quella moneta no? e il dollaro che, diciamo la ragione per cui la cina può avere tante riserve in dollari e altri paesi nel mondo anche avere riserve in dollari è che gli stati uniti hanno da, da tempo prevedibile un disavanzo di bilancia commerciale e prima di questo quando non avevano il disavanzo, comunque finanziarono vedi il piano Marshall, eccetera, in dollari e altri comuni. Viceversa, l'Eurozona è, un è una zona ne mette in pareggio o surplus commerciale, quindi come, fare, come potrebbe mai diventare il mezzo di pagamento internazionale se gli altri paesi non possono costituire riserve? ci cioè, dovrebbe essere un forte attivismo in prestiti internazionali per esempio che però non mi sembra sia caratteristico dell'eurozona, cioè mi sembra che ci sia una contraddizione tra l'ambizione che in fondo l'euro ha dall'inizio di diventare un mezzo di pagamento internazionale e eh, il modello diciamo, economico dell'eurozona che è un modello export led. non mi sembra che questi due siano conciliati, però forse mi sbaglio quindi te lo chiedo. E, L'altra brevissima osservazione è sul fatto che, le diciamo, svalutazioni o protezionismo siano strumenti di beggar and efforts, cioè di, di diciamo in qualche modo aggressivi nelle relazioni commerciali internazionali. Allora, mentre mi sembra che questo è vero quando sono strumenti utilizzati per creare degli avanzi di, di bilancia commerciale, mi sembra un po' meno vero quando invece sono utilizzati per mantenere un pareggio, nel senso che se un paese che non sia negli Stati Uniti ha un disavanzo nella bilancia commerciale non lo può sostenere a lungo andare, quindi o fa il protezionismo, o fa la svalutazione, o fa la contrazione della domanda interna e della crescita, o fa la, la, come dire, la deflazione interna, qualunque sia lo strumento che usa, comunque la finalità è aumentare le esportazioni e ridurre le importazioni, ma lo deve fare perché non può sostenere un disavanzo di bilancio commerciale. Io credo che, diciamo, quindi non, non ci sia, quando il problema è risolvere una situazione di disavanzo nei conti con l'estero non si può distinguere dai diversi strumenti, sono tutti strumenti che, comunque, hanno come scopo e devono avere come scopo quello di riequilibrare esportazioni e importazioni. No? Cioè, quindi, vedere alcuni strumenti di protezionismo come aggressivi e altri, tipo l'abbassamento dei salari all'interno, come non aggressivi, non mi sembra fondato razionalmente, questo è semplicemente. Posso solo integrare un secondo sì. con quest'ultimo quest punto perché anche a me è venuto, non so se si sente, ecco, anche a me era venuto un po' un dubbio su questa questione. Quando parlavi dei, delle svalutazioni, almeno come, come spesso vengono lette pre-euro, le svalutazioni della lira nei confronti del marco venivano viste spesso come delle politiche, fra virgolette, sleali di competizione e di politica industriale basata sul cambio. Dall'altro lato in Italia avevamo un'inflazione molto più alta che in Germania, quindi questi vanno, secondo me, andrebbero letti come dei riallineamenti in termini di cambio reale, perché è vero che c'è una svalutazione del un cambio nominale, però con questi differenziali nei tassi di inflazione è difficile pensare che fossero eh, delle politiche appunto di concorrenza sleale pure e semplice, no? Cioè erano dei riallineamenti del cambio, cosa che invece adesso in epoca di moneta unica non sono più possibili. Ecco. Certo. Um, allora, in inizio a questa domanda, innanzitutto è chiaro: uh, ci sono, è la possibilità, all'interno di Bretton Woods viene data la possibilità di riallineare i tassi di cambio viene data possibilità all'interno di un sistema di regole condivise, quindi al, al Fondo Monetario Internazionale viene affidato il compito di, in qualche modo, riallineare di, di, di eh, discutere con i paesi che hanno bisogno di, di un aggiustamento di tassi di cambio, questo aggiustamento. Quindi il, il problema è vero, ci sono paesi che hanno bisogno di, di fare questo aggiustamento, quindi questo è possibile ed è giusto farlo, viene fatto all'interno di regole condivise, quindi non arbitrariamente dai paesi perché questo può creare problemi appunto di, um, eh, di eh, come dire eh, eh, di, che, di risposta aggressiva a, alla, a questi a, a questo a, a questo di tassi di cambio del resto ricordo che allora gli stati uniti all'epoca dell'amministrazione Trump hanno uh, hanno accusato la Cina di comportamenti protezionistici perché appunto gli Stati Uniti hanno un deficit nel bilancio, di, eh, un disavanzo nel bilancio commerciale. E la Cina è sempre stata accusata dagli Stati Uniti in particolare di manipolare il tasso di cambio e quindi perché la Cina interviene sui mercati delle valute per mantenere un tasso di cambio in qualche modo coerente con gli obiettivi di politica economica cinese. Quindi questo chiaramente ha sempre creato frizioni problemi um, quindi idealmente questi aggiustamenti dovrebbero essere fatti all'interno di, di, di, di un insieme di regole condivise del resto uh, Keynes nel 1931 in un in una, uh, rapporto al parlamento in un intervento al parlamento inglese dice adesso Keynes che è di scuola li liberista nel senso uh, di commercio internazionale la, la, la tradizione inglese di commerci internazionali aperti. no? Appunto, questa è la tradizione da cui viene Keynes eh, e però nel 1931 dice dobbiamo chiudere perché abbiamo un problema di eh, domanda interna e di dis disoccupazione e quindi non possiamo avere, dobbiamo in qualche modo riaggiustare il nostro sistema e quindi eh, sostiene soprattutto per quella che è l'industria eh, siderurgica eh, dell'acciaio Uh, sostiene di dover chiudere per evitare appunto queste pressioni proprio sociali da un punto di vista del, di questa uh, forte disoccupazione. Quindi sì, è, è possibile, l'Italia chiaramente all'interno di un paese di, di, una, di un contesto europeo è difficile appunto e risultava difficile. Poi chiaramente l'Italia ha sempre fatto le sue, da un lato appunto, di, di svalutazioni competitive e anche aggiustamenti legati ad un tasso di inflazione, un differenziale di inflazione molto più alto rispetto, rispetto alla Germania. Quindi eh, è chiaro, però, se noi siamo in un contesto di eh, regole internazionali, in qualche modo dobbiamo adeguarci. All'interno dell'Unione Monetaria stiamo, soffriamo di quello che era poi il problema che c'era che era anche all'interno di del gold standard e denunciato da Keynes, cioè il fatto che l'aggiustamento va sui paesi che hanno un deficit e non è un aggiustamento che viene eh, spalmato su entrambi quelli che sono in avanzo e quelli che sono in disavanzo. Questo fu un grosso punto conteso all'epoca all di Bretton Woods eh, e, e che appunto Keynes avrebbe voluto avere un, un aggiustamento simmetrico, gli americani invece preferirono e spesso un aggiustamento asimmetrico su chi ha già problemi di disavanzo. Questo l'abbiamo visto all'epoca all della crisi del debito sovrano, per cui la Grecia con tutte le colpe che ne hanno avuto, perché comunque eh, hanno, sono arrivati in una situazione disastrata a seguito di politiche sbagliate, fondamentalmente sbagliate, però sono state penalizzate. Quindi a quel punto un paese che è già, eh, che è già in crisi viene... Spinto da questo riaggiustamento asimmetrico a dover fare delle politiche fiscali estremamente restrittive per poter riaggiustare i conti, cosa che effettivamente non è possibile. La cosa importante è riuscire a, a, a gestire, avere delle, delle politiche che consentano di rimanere forti e competitive all'interno di un'area di tassi di cambio fisso. La questione dell'euro. L'euro non è nato come una moneta con l'ambizione di essere una moneta internazionale, ma di essere una moneta regionale per l'eurozona. L'euro comunque è la seconda moneta più importante a livello di eh, riserve valutarie, dati sono 26% delle riserve valutarie conosciute, quindi dichiarate, sono in euro, eh, circa il 60%, 63% sono in dollaro, il resto in varie altre valute. Quindi è la seconda moneta più importante nel sistema monetario internazionale subito dopo il dollaro. È chiaro che il dollaro, come giustamente ha detto Antonella, eh, ha cioè, questo, questo, eh, quello che chiamano Triffin Dilemma, che è appunto la liquidità del dollaro viene data dal fatto che gli Stati Uniti hanno una, un disavanzo Uh, delle partite correnti e perché appunto esportano dollari di conseguenza c'è questo disavanzo e quindi questo, questo è il di dilemma e cosa facciamo poi alla fine? Se c'è questo disavanzo uh, gli investitori internazionali e chi non è residente negli Stati Uniti comincia a, a trovare meno conveniente tenere dollari e quindi di conseguenza si, ci si allontana la dollaro in realtà questo non è mai successo e poi c'è questo exorbitant privilegio, il privilegio esorbitante del, del, degli Stati Uniti di poter emettere il proprio debito nella propria valuta e quindi gli altri eh, prendono questi, queste valute in dollaro perché hanno bisogno di avere dollaro nelle loro riserve. E questo è il grande dilemma che si trova davanti alla Cina. Allora, giustamente Antonella dice sì, bisogna avere delle... Chiaramente per poter cominciare a utilizzare la propria valuta nelle, come mezzo di pagamento bisogna avere degli scambi commerciali tali per cui si riesce a spingere questo. Questa è la scommessa che ha fatto la Cina 10-15 anni fa di dire siamo il paese maggiore esportatore al mondo incominciamo a utilizzare la forza che abbiamo negli scambi internazionali per ehm, come dire, spingere l'uso internazionale della nostra, della nostra moneta. E così è stato. Però la moneta non è solo mezzo di pagamento e e eh, eh, eh, eh, come si dice eh, un'unità um, um, di, di, di misura ma è anche riserva di valore quindi eh, significa che eh, persone che non risiedono in Cina quindi investitori internazionali eh, risparmiatori nel resto del mondo dovrebbero essere ugualmente contenti di tenersi in tasca i creminbi però come vi ho detto dall'esempio di questo mercato dello Zambia dicono, no, però il, il Renminbi non è una moneta seria, preferiamo tenere i dollari, perché con i dollari ci torniamo, siamo tranquilli. E quindi e questo alla fine, eh, vuol dire, eh, la, eh, eh, questo è il grande dilemma che oggi la, la Cina si trova avanti, come fare del Renminbi una moneta internazionale senza aprire il, il mercato dei capitali domestici di, interno del paese, perché questo creerebbe degli squilibri, e quindi come... In qualche modo spingere l'uso di questo reminbi eh, a livello internazionale. Non è una cosa semplice, non ce l'hanno fatto, non è il, il loro obiettivo principale. Tutti quelli che dicono che il reminbi rimpiazzerà il dollaro, eh, hanno, non, non, questa non è un'argomentazione fondata, magari non so, fa 30-50 anni forse, ma sicuramente non nel breve o medio periodo. Nel periodo no. Forse neanche lungo se prendiamo 10 anni come, come lungo periodo. C'è un'altra domanda, mi pare. Eh, se sì, proprio su questo ultimo punto. Eh, sì, sì, si lega bene a questo ultimo punto che citava. Anche in relazione al conflitto russo-ucraino e le sanzioni eh, che, appunto, la territorio d'Italia ha imposto alla, alla Russia. Prendo come esempio le prime sanzioni del 2014 dopo l'invasione della Crimea. C'è stato una, ehm, si dice che una delle conseguenze di prima, eh, del primo pacchetto di sanzioni del 2014 è, è stata quella di ehm, sostanzialmente portare un rafforzamento eh, nei rapporti commerciali e monetari tra Russia e Cina. E, tra le altre cose, la Russia stessa ha creato un nuovo sistema di scambio no, di informazione che sottostà al sistema di, eh, di pagamento internazionale quasi per, appunto, per esporre le basi di appunto, la creazione di un sistema monetario alternativo disancorato dal dollaro ma sempre più eh, come dire, mh, mh, centrato attorno al, al rubro armigli e eh, chiaramente aperto anche a telepropria internazionale. Non vede che anche appunto in seguito a questo nuovo pacchetto di misure con la, la, la, la guerra in corso la tendenza sia quella di una invece eh, creazione di sistemi alternativi o comunque non crede che, non crede che questo eh, potrebbe andare a portare a un ridimensionamento del ruolo del dollaro del sistema del dollaro centrico verso appunto una creazione di sistemi alternativi e quali possono essere le conseguenze? Grazie. Eh. Beh, ehm, questo sì, c'è stato il tentativo, e, e, e questo avvicinamento monetario tra la Russia e la Cina, però parliamo di ehm, cifre limitate. Allora, la cosa più significativa è questo um, ag uh, swap agreement, questo accordo tra le banche centrali cinese e russa per poter utilizzare le proprie valute nel caso di necessità, quindi è una, una come dire, un, dei fondi aperti per, da utilizzare, um, quindi Reminbi, se, se la banca centrale russa ha problemi di liquidità può utilizzare Reminbi. Questo vale soprattutto per il commercio tra, bilaterale tra due paesi, ma è stato utilizzato nel 2016 dalla Russia um, per far fronte, appunto per, per acquisti, per esportazione, per magari esportazione, ha utilizzato questa linea di Reminbi. Allora, questa linea, questo, questo, questo, questo fondo sono circa 35 miliardi di dollari in dollari. Ve lo do in dollari la cifra perché, perché possiamo fare i raffronti. E sono, le le riserve valutarie russe eh, sono 650 miliardi di dollari. Quindi 35 miliardi di, di, di dollari di, in do, di valore in dollari questa linea tra il, la... la le due banche centrali, russa e cinese, sono 650 miliardi di dollari le riserve, le riserve russe. Quindi direi, parliamo di cifre molto, molto ridotte. E, e quindi eh, la Cina, del resto, ha un problema di dollari suo, perché appunto ha un, le riserve cinesi sono in dollari, per la maggior parte in dollari sono anche euro, gli euro, e sono molto, molto molto grandi, sono i maggiori che ci al mondo, e quindi questo uh, già dice qual è l'impatto del dollaro sul sistema monetario internazionale, che piaccia o no, qualsiasi... e, e, e chiaramente la, la, le sanzioni sulla banca centrale russa, che sono sanzioni uniche, nel senso la prima volta che viene colpita una banca centrale, che sono sanzioni importanti perché la, le sanzioni sono una sono un'arma, sono un'arma finanziaria, un'arma economica, importante in questo momento, però devono anche essere, credo che sia molto importante, e adesso c'è un dibattito a livello di G7, su come utilizzare, su quella che chiamiamo la governance delle sanzioni, nel senso eh, il dollaro è una moneta internazionale e quindi l'utilizzo del dollaro come, come arma deve essere limitato e deve essere iscritto in un in una serie di regole condivise a livello internazionale. In altre parole, non può essere un'iniziativa e non dovrebbe essere un'iniziativa bilaterale solo degli Stati Uniti. Durante il governo Trump abbiamo visto una, un, un forte incremento dell'uso del dollaro come, come arma, proprio questa weaponization del dollaro, contro tutti quelli che avevano qualcosa che non andava. Per cui alla fine diventa, deve esserci una, una, una motivazione importante e seria e forte per arrivare a utilizzare le valute, una valuta come, come arma, quindi utilizzarla a livello di sanzioni e, quindi, e deve esserci una condivisione a livello internazionale, non può essere fatta così al, al, al momento perché allora perde, perde valore e questo, e questo è il problema che in questo momento sta avendo la Cina, il grosso dilemma della Cina, il trovarsi con questa forte esposizione eh, nei confronti del dollaro e la possibilità di venire sanzionata e quindi questo crea chiaramente grosse tensioni che per un mondo che speriamo pacifico e così è, è, chiaramente non, non, aiuta, non aiuta. Va bene. Allora, niente, con questo direi che possiamo concludere eh, ringraziamo anche Paola Sibacchi per aver accettato l'invito e per aver partecipato a questa nostra iniziativa e ci auguriamo che a questa ne seguano altre e, eh, Bene, direi che possiamo salutarci qui. Grazie per l'attenzione.